Novità? Gli è sfuggito I tuoi uomini sono dei buoni a nulla Non credo, c'è una buona notizia e sarebbe? Prima di morire il mio uomo è riuscito ad attaccare una cimice allo zaino ricevendo il segnale lo abbiamo in pugno E cosa aspetti allora? Dai ordine di ucciderlo, no? Non è così semplice, si è fatto dare un passaggio da uno che passava di lì Cazzo Se vuoi, facciamo fuori anche lui No, no, non voglio coinvolgere persone che non c'entrano niente Cosa vuoi che facciamo allora? Raduna qualche rumo. Appena scenderà da quell'auto, lo ucciderà con le mie mani. Potrebbe volerci anche qualche ora. Non è un problema, posso aspettare. La pientetta un piatto che va servito freddo. Cioè, due ore, uh -huh. Perché adesso che ore sono? Adesso è quasi l'una, infatti conosco molto bene la zona, cioè, ma, ma cioè, da qualche parte qua sgrocchiarei qualcosina sì. C'è anche qualcosa? Una sigaretta, ne è una? No, non fumo, brutto l'unico Ce ne sono di me Seconda che hai detto, sono un serial killer, ma oggi non ti uccido, ho già altri clienti Certe volte fai delle battute davvero simpatiche, guarda Se ti allenassi un pochino di più potresti arrivare al mio livello Sarà il massimo. Stare qui d'estate. Ma almeno posso scrivere una mia tesi in santa pace. Sono fermi già da 5 minuti. Inutile che li raggiungiamo, aspettiamo qui. Capo, ma ti sapere chi è questo? Ma che cazzo te ne puoi? Te fai. Ragazzi, non ci lamentiamo, l'importante è che è un lavoro facile e ci pagano bene Facile? Ma facile un cazzo? Uno dei nostri è morto se non te ne sei accorto Ma perché siamo solo 30? Eh, lo sai bene, il nostro ex accolito. Riposo in pace, poveraccio Non era proprio della nostra stessa pasta Cosa stai facendo? È arrivato il momento di separarci. Mi sei stato di grande aiuto. Appena mi sarà possibile ti ricompenserò. Figurati. Anzi, se posso essere aiuto, se vuoi dirmi cosa sta succedendo. Perché sta succedendo qualcosa. Sì. In realtà avrei un altro favore da chiederti. Più grosso e forse più pericoloso. Sicuro? Dimmi pure. Ci sono delle persone che mi stanno inseguendo. Polizia. Devi credermi se ti dico che non so chi sono o cosa vogliono. Vabbè ti credo, dimmi Hanno messo una cimice sul mio zaino Cioè ci stanno seguendo, ci hanno seguito Adesso l'ho tolta, l'ho attaccata sotto il costotto Cosa? Discolto. Ascoltami bene, è molto semplice Ora mi dai il tuo portafoglio e il tuo cellulare No, non ti sto seguendo Adesso tu mi dai portafoglio e cellulare Poi aspetti che io mi allontani, aspetti qui un'oretta Loro verranno da te e ti chiederanno dove sono così gli puoi dire che mi hai dato un passaggio io ti ho rapinato e sono scappato e tu resti aspettando l'arrivo della polizia non so come reagiranno, forse si arrabbieranno ma se li ho capiti almeno un pochino vogliono solo me e ti lasceranno in pace e sia in fondo lo sapevo che la mia vita era più di una semplice riventa di vibratori grazie, ti prometto che ti ridarò tutto ora vado, mi Figurati. raccomando aspetta che si facciano un video in bocca al lupo creperà Cazzo, qualcosa non va Cosa? Sono fermi da troppo tempo Quindi, che suggerisci di fare? Mi avvicinerò io da lui, da solo, non mi conosce eh. Cercherò di capire qualcosa Chiedo scusa Vita Salve, disturbo In realtà prima l'ho visto insieme a un mio vecchio amico Non lo vedo da tanto tempo, sa, ci siamo persi i contatti di vista E ora vorrei fargli una grande sorpresa Il suo amico, dopo che ha dato un passaggio, mi ha derubato Che cazzo sta... Quando è successo questo? Un'oretta fa. Ha lasciato qualcosa qui dentro? Cosa cercando in particolare? Sa, un modo per rintracciarlo, un biglietto, sa? Le ho detto che non lo vedo da tanto. Le ho detto, mi ho dato un passaggio e mi ha rapinato. Sto aspettando arrivo la polizia. Ma per caso? No. La risposta è no, non ha dimenticato niente, per caso. Andato, è scappato il verme. Come? E ha lasciato il trasmettitore sull'auto e ha rapinato il tizio che gli ha dato un passaggio. È Andato via. Dove cazzo è andato? Che cazzo ne sono? Siete voi che dovreste dirmelo, no? Tra un paio di chilometri comincia la zona boschiva. Quindi? E così so cazzo, non lo troviamo più. Dobbiamo trovarlo, altrimenti voi non vedrete un euro.